Ciao a tutti amanti della piscina, nello scorso video vi abbiamo mostrato la classifica dei 7 migliori robot pulitori per piscine interrate. Oggi invece vi mostreremo la top 7 dei robot per piscine fuori terra. Una veloce premessa, alcuni dei modelli che vi mostreremo si possono usare anche per le piscine interrate e ve ne abbiamo già parlato in modo più approfondito nel video che potete guardare cliccando nel link in descrizione o nelle schede. Iniziamo la nostra classifica con il robot per piscina OT3200 della Zodiac, una realtà d'eccellenza quando si parla di pulizia. lot 3200 consente di trattare sia fondo che pareti di piscine fino a 10 metri di lunghezza. I suoi punti di forza sono, è dotato di speciale effetto vortex in grado di creare un vortice che aspira lo sporco mantenendolo sospeso all'interno del filtro, evitandone l'intasamento. L'accesso al filtro avviene dall'alto, ciò ti consentirà di sciacquarlo senza entrare in contatto con lo sporco e monta una spazzola rotante combinata con la quale riesce ad offrire un'ottima pulizia su vari tipi di rivestimento, piastrelle, liner, poliestere, PVC armato e cemento verniciato. Al sesto posto abbiamo l'Eward Shark Vac che è tra i pulitori più economici ma le sue prestazioni rimangono comunque di livello. È adatto alle pulizie di solo fondo di piscine fuori terra fino a 12 metri di lunghezza. Grazie al microprocessore ASCL è in grado di ottimizzare il percorso da seguire durante la pulizia. Le spazzole in PVC, adatte a tutti i tipi di rivestimento, riescono a rimuovere facilmente sporco e impurità in un ciclo di pulizia da 2 ore, e i pannelli filtranti a cartuccia trattengono all'interno del pulitore le particelle di sporco fino a 5 micron. In quinta posizione si trova il Dolphin MR30 by Mytronics. Si tratta di uno dei modelli più performanti della gamma, progettato per pulire piscine fino a 12 metri di lunghezza. MR30 è dotato di sistema di movimento power stream che assicura una copertura completa di fondo, parete e linee di galleggiamento con una pulizia di alto livello. Monta ruote cingolate che offrono un'ottima presa sul rivestimento della piscina. Offre un doppio sistema di filtrazione composto da un cestello da 70 micron e 4 cartucce intercambiabili da 30 micron, con pratico accesso dall'alto. E grazie alle dimensioni compatte del robot e il suo peso di soli 7,5 kg potrai maneggiarlo senza difficoltà. Si posiziona al quarto posto il robot Zodiac 30XA che rivoluziona la pulizia della piscina grazie all'intelligenza artificiale integrata. È dotato di computer di bordo e sensori smart integrati che gli conferiscono grande agilità e aspirazione ciclonica brevettata Zodiac. Il filtro, estraibile dall'alto, è retroilluminato e a coperchio superiore trasparente. Basterà solo un'occhiata per sapere quando è il momento di svuotarlo. Il cestello filtrante da 4 litri offre filtraggio a due stadi. Da 150 e 60 micron per accogliere e intrappolare lo sporco grossolano e quello più fine. E tramite l'app iAquaLink è possibile gestire da smartphone alcune funzioni del robot come accensione arresto e monitoraggio del ciclo di pulizia. Siamo arrivati sul podio e al terzo posto, leggero e facile da usare, troviamo il robot COSMI 250, una novità del 2023. Questo pulitore Aquatron pulisce efficacemente fondo, pareti e linee di galleggiamento di vasche fuoriterra rigide con qualsiasi forma o rivestimento. Monta una pompa indipendente dal sistema di guida che aspira lo sporco mentre il pulitore si muove in avanti o all'indietro. La spazzola frontale in PVC ruota a velocità dopo rispetto a quella di marcia, garantendoti una rimozione dello sporco efficace. Le dimensioni compatte gli permettono di raggiungere anche le zone più difficili, come ad esempio le aree in prossimità della scaletta. È dotato di algoritmo AquaSmart Touch e sistema di navigazione Gyro che incorpora diverse funzioni, tra cui la correzione di navigazione e l'adattamento di velocità quando il robot guida su una forte pendenza. Ha cavo plug and play da 18 metri per la massima semplicità di utilizzo. Ha cestello filtrante da 2 litri. E trama double surface da 150 micron con comodo accesso dall'alto e indicatore filtro pieno. E con l'applicazione COSMI puoi programmare tramite smartphone i cicli di pulizia del pulitore. Al secondo posto troviamo il Dolphin MR40i by Mitronics, il modello premium della linea marchio Mister Piscina. Questo pulitore ti offre la migliore esperienza di pulizia possibile, in piscine fino a 12 metri di lunghezza. È dotato di sistema smart da configurare tramite rete WiFi per consentirti di controllare. Controllare e gestire ogni aspetto del robot comodamente da remoto. L'applicazione dedicata offre diverse opzioni, tra cui la possibilità di selezionare il ciclo di pulizia più adatto alle tue esigenze. Potrai anche programmare un vero e proprio calendario con gli orari di attività. Monta ruote cingolate per un'ottima presa sulle superfici, fondo, pareti e linea d'acqua. È un sistema di movimento Power Stream perfetto per una copertura totale e minuziosa della vasca. Infine offre un sistema di filtrazione a doppio livello con cestello da 70 micron e 4 cartucce intercambiabili da 30 micron, con accesso dall'alto. Infine conquista il primo posto della nostra classifica il robot Zodiac XA40iQ, il modello più evoluto della linea Zodiac XA che presenta interessanti funzioni smart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 questi modelli di robot per piscina o acquistare quello più adatto a voi, cliccate sul link che trovate in descrizione. Inoltre, se avete dubbi o domande fatecele pure qui sotto. Buon relax a tutti da BS Village!